Care amiche ed amici qui il vostro sant'enchan vi parla e con onore e dal vivo ho intenzione di comunicare a tutte e tutti voi che mi voglio candidare per le elezioni a sindaco di roma infatti mi voglio candidare per il movimento 5 stelle se no eh, vorrà dire che mi presenterò come indipendente quindi eh, vi voglio fin qui eh, fin, fino a eh, da qui da adesso sin sin d'ora dire che io ho una visione eterodossa nei confronti della visione che hanno i ceo i supporter del movimento 5 stelle beppe grillo e casaleggio e quindi che io ho una mia prospettiva del tutto personale credo che la politica debba essere anche un'arte non solo una tecnica quindi eh, mi propongo per il movimento e eh, Ancora non mi hanno dato delle risposte, Cassalleggio e Beppe Grillo. Comunque, se voi siete insoddisfatti dalla linea ortodossa del Movimento 5 Stelle, voi che potete votare in rete, proponete il mio nome, Santen Chan, che sarà un'alternativa eterodossa a, diciamo, la direzione centralizzata del Movimento. Adesso passiamo a descrivere la mia agenda quale sarà. Innanzitutto ridare prestigio e lustro ai nostri monumenti, e alla nostra eredità storica, non lasciando andare in malora la città, che fin qui tutte le amministrazioni si sono malcomunate in questo. Alemanno, eh, eh, Rutelli. Eh, non so se c'è stato Fini e poi adesso eh, quest'altro il neogro chirurgo no che eh, beh insomma neanche mi ricordo il, il nome però eh, veramente eh, tutti tutti hanno lasciato decadere la nostra amata città eh, quindi io prometto di essere diverso da tutti gli altri sindaci che ci sono stati nel passato prometto quindi soprattutto di rivalorizzare il suo patrimonio storico e culturale e poi di ridare importanza all'educazione dei giovani alle scuole alle università di ripristinare gli asili nido comunali di ridare casa alla gente povera a basso affitto e bisogna fare delle politiche per aiutare il popolo e poi avrei mille altri progetti comunque la cosa più importante è che mi, mi differenzierò per difendere la città dai franceschini dai rutelli dai da, da, da tutti quelli che voi sapete che noi a Roma abbiamo dovuto assorbire per decadi e invece tratterò di essere un sindaco aperto alla gente, ai problemi reali della gente e ho già lanciato un messaggio simile in YouTube perché bisogna fare qualcosa per salvare la nostra urbe quindi mi raccomando se volete votare contro l'ortodossia del Movimento 5 Stelle, proponete il mio nome, Santen Chan. Votatemi in internet, scrivetemi nei forum e vedrete che la direzione del partito sarà costretta a evocarmi e allora io scenderò nella politica come sindaco di Roma grazie a tutte e tutti per avermi seguito e per continuare a seguirmi così tanto eh, questa diretta la faccio tardi perché ho trovato solo adesso il tempo per fare questa diretta perché ho passato tutto il giorno calcolando quello che si può fare nella città per migliorarla allora alla prossima e grazie di avermi seguito